oggi vi porto in un cinematic video con il nuovissimo dji mini 3 pro eh, in una situazione a livello panoramico che è uno spettacolo eh, ci troviamo in valsassina ai piani di bobbio siamo circa 1700 metri e qua si ha un panorama a livello naturalistico che è incredibile e il dji mini 3 ha delle caratteristiche di qualità video pazzesche di volo non ne parliamo è un drone davvero secondo me super per la la mia opinione di uno che l'ha acquistato è un drone davvero incredibile dji secondo me con il dji mini 3 pro ha fatto un piccolo ma grandissimo capolavoro piccolo per dimensioni ma grandissimo per le caratteristiche del prodotto che ci ha dato è davvero pazzesco oggi lo vedremo in una di quelle situazioni che potrebbe lasciarci davvero a bocca aperta e darci delle emozioni pazzesca perché ormai lo scopo di questi droni è trasmetterci emozioni quando andiamo a rivedere i video o le foto che abbiamo fatto con loro. E detto tutto questo, se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime spoiler delle location dove vado a far volare i miei droni, spoiler dei prodotti che arriveranno eh, sul canale YouTube come recensione e sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ma adesso mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo e godetevi questo cinematic video col DJI Mini 3 Pro dai piani di Bobbio in Valsassina. decoliamo! Your side, really feeling that I like every little time that I get a chance to close my eyes. If you're gonna make it soon, maybe we could get our room. But I need some rest from gloom, otherwise, I feel I'm doomed. You be looking over like you really know me. Maybe take a picture, take a couple, guess some free. I don't want to give another guarantee. Look me in the eyes right now and run away with me. Or to a place that you thought you'd never really see. You'd be looking funny when you're living so free. Could be if I was still around to scare you, us were free. Clean. Wise men bring their gifts of gold sweet. Oh And the